Ah, no, Vai, si si sì, sì, che se suona. Il eh, pacco 2 lo possiamo staccare. così, questo mettiamo su Che cosa facciamo? Departure 32, carbonara, six eco, fightane, cosa facciamo? fatto? No stai chiedendo me, non no, no. Non, no, a me o a, a chiunque a <ride> chiunque <ride> yes <consumed> carburante c'è mi illumini su push e pull come push e pull nel caso ah <sss2> <sh> dei bottoni Perché push <sus> e lo alla bu hey, <Racecraft> do all'aereo Pull select select solo dopo. io lo do io lo do io lo do io lo do io lo do io lo quindi poi aereo, c'è stufia aereo gestisce lui volo. Ok, Questo un set da è un set uno sporotol. Non mi ricordi Ci qualcosa così? No, possiamo fare al limite che mi dà questo sì, sì. quella Abbiamo 56.000 kg, facciamo sì, c'è Bene così è settata buona, la engine out abbiamo detto. 16. 1.006, abbiamo detto, 1.006 di nuovo, slash 16, tante p 2 Come la vostra cosa? Fly Italy? Fly Italy 019. Ok, Fly Italy 019, can you please expand tax layer, please? Okay. Uh, stand by uh, scusa uno può fare questo l'altro fare l'altro no no eh, no no per il promesso sono realistico capito va bene allora possiamo fare una after allora, questo lo faccio questo lo faccio questo lo faccio questo... Okay, after... questo lo faccio io lo faccio io lo faccio io lo faccio io lo faccio io after start check list off uh, checked pitch uh, stream eh ce l'abbiamo sentato Faciamolo, mettiamolo a 30 così intanto uh, no siamo leggeri va bene anche così su va e così 34,5 set zero Va bene così. E... Va bene. Vuoi chiedere il rullaggio? Mm. Faccio il controllo. Fly Italy 019. Fly Italy 019 already for uh, taxi to 3-2. Fly 19, you click taxi, hold program in 3-2, X Practice. Ma Facciamo reali o non ragazzi? <laughs> ok, ready for taxi. Andiamo Brakes checked Comandante, pronto cabina? Grazie, Sono cavi di forte forteco, ok? Forse Va bene, allora, flight controls, ready? Ok, flight controls no, faccio io dal lato mio del primo, ok? Quindi è full up, full up, Down. Da parte tua, da BM, quindi praticamente abbiamo strumenti controllati. Il brake max, il weather radar acceso. questo Lo mettiamo su standby che va bene così e, e semi premi. Il take off config, ok. Va bene, eh, facciamo no. Per il pets non lo facciamo che in company standard. Il cavi check ce l'ha andata. Non funziona, va bene lo stesso. Il nostro cavi manager Thomas l'ha già chiamato. <laughs> uh, Tomasina? <laughs> Tomasina, uh, before takeoff checklist Before takeoff checklist, flight control, check, check. briefing, Confirm. Confirm. Uh, flap setting uh, uh, the Config 1. Faccio in decollo, o far too in decollo uh, uh, Flaminate and takeoff data 145 blue, 150, magenta, climb yeah. up blue, 1 2, 6000, blue, flag 68 flag. degrees Set e la AFD secure e la billode line la facciamo dopo okay. quando siamo arrivati. Siamo ready for departure? Sei pronto? Va bene Vai... Vai uh, 3019 3019 And then point runway 32 We are You uh update Flight 19 you take off runway 32 Il giallino Il giallino Il giallino Il Quello che avevo Vabbè, allora lui ci ha autorizzato a 3.000 piedi runway heading dopo il decollo 3.000 blu e dopo il decollo lo prendo io in autopilot e lo metto sul uh, su heading Va bene, il finale è clear, lo facciamo, below the line io faccio così se mi dai tutte le altre luci, mettele tutte quante, tutte su a posto e mi metti il, il trasponder sul tara e poi facciamo la the line ecco così ecco lì the line checklist check for takeoff take off e normal tara off Eyes yeah, off, before take off checklist complete, provi eh, 3-2 full length, take off confirmed. Okay. E io ti faccio checked e mi dici tu se sei pronto, possiamo andare. Hai più on the roll? C'ha la pendenza, qua, mi ha detto Fabio, sul simulatore. si. Sì. Sì, sì, sì. 4.6 we want we yeah. Happy? We go? Okay. Go. Take off. Take off. I fly XSRS runway. Checked. Chiamate Checked. <laughs> You're up. You're up. Okay, we have engine failure. siete dei cosa è successo? è eh, il reversal log allora, allora cosa sì. fa? Eh, io sto volando l'aereo no, sto cercando però... di mantenere posso chiude il motore? eh non va bene una vai all'altra per l'altra eh sì ma non posso farlo così perché deve essere prima confermato non, non posso toccarlo così la velocità è sotto controllo siamo fuori dagli ostacoli eh, chiama oh, sì. Too low terrain. Sì. Se io ho detto... Questo non è anche il buon senso. Siamo in Merlan. Terrain. Questa è fatta lauda. Ecco. Spegni motore. Too low terrain. Va bene. Allora, leggiamo a reversa un po'. Se... No, no. Too low to rain My radius di ospita Leggimelo Too low okay, terrain. Uh, Trust me, one eye. Fell number one. Too to low terrain. Fell number one. too low, terrain va bene, max speed, 315, power speed, 140, engine master 1 off e quella sarebbe tua questo me lo devi fare a te, e te lo confermo io too low, terrain, confermo lui lo è? come tutti e due? io mi sono <laughs> davvero ah. È così, ah, d'accordo. Allora, continuiamo. Se, se tu gli chiami il, il Mayday, possiamo tranquillamente rientrare. È andato via, Thomas. Vai, vai, lo faccio io. Va bene, d'accordo. Chiamo uh, l'emergenza. Sì, esattamente. Dimmi che vogliamo mirare a destra, prova uh, 150. Scusami, Stefano. Ok. Fidabrio S, giusto per vedere gli ostacoli per quelli ormai siete fatto, bravi. di 6000, 6000 il engine failure, engine left failure. Ok, questa uh, immediately turn to Elmas. Uh, uh, ok, uh, uh, confirm you got an failure. You have high priority for landing. Number 1. Turn right heading 160. This will be, uh, 8 miles final for landing 8 okay. miles final for landing uh, climb if zero. possible to 3000 feet ok can't aim 3000 feet se non ti serve allora abbiamo 460 autopilot non va va bene così facciamo così flap zero però la tua storia deve riprendersi molto ricordi si, sì, la stanza a posto allora, eh, se vogliamo fare eh, una, giusto così per sport Dodar dar te, il pilot monitoring cos'è che hai visto? Durante, durante il, il decollo abbiamo avuto un problema Ok, di fatto avevamo un engine 1 reverse engine unlocked one. che si è identificato, questa la possiamo continuare così tanto abbiamo sì, fatto sì, sì. comunque lo, lo shutdown sì, lo shut questo sì. l'abbiamo già fatta, adesso non so perché la trasquida sì, sta... Engine 4 selector ignition crossfit va bene tanto non abbiamo sto spento 1800 non abbiamo link se vuoi la puoi fare puoi mettere il fuel sul crossfit sono contento che non abbiamo una link allora il notifichativo fuel Flightly 19 are you have the field sight? Uh yeah, visual with the field. Are you able to make a we have promoted rate? Are you able to make an visual landing? Uh you'd you you be clear to land It's and you're clear line. to uh, uh Make approvision number one, we 5 trucks waiting for you. Good luck! Thank you very much. È... Allora, questo qui lo possiamo chiudere, tanto. Allora, stanti, però... allora, è stato spinto, Fino, due soltanto, due soltanto. Aspetta, questo qui lo puoi premere, facciamo clear. Poi ci stiamo passando sopra. Allora. Allora facciamo così, Fly directors off, speed, bird on e questo qui, se lo frevi, Cosa che abbiamo adesso? Stefano è un pneumatico scoppiato E non l'abbiamo fatto noi, giuro Cosa? Ma è un pneumatico scoppiato oh, <ride> Non l'abbiamo eh, fatto forno. noi Ma <ride> questo è tutto reale Questa è la allora, ti spiega dopo <sussurra> Allora, se questo qui è il Navaiar 2-fold Quindi facciamo questa Attitude heading, switch to first officer Che ce cioè l'abbiamo qui, quindi se questo non giri a destra Fare attention through estate perché tu hai perso tutto sì. il eh, so, cioè, <laughs> non c'è più niente qui. Eh sì, il GPS Primary Mode è la forza. Ma stanno solo lì perché non c'è più niente. Che stacchiere. <laughs> Too low to rain sì. Too low to rain Allora siamo a 2800 piedi, siamo a 5 miglia fuori Allora facciamo così eh, Faccio scendere un po' ancora a lui già se ci riesco Too low to rain Too low to rain 2 <sussurra> low terrain 2 low terrain 2 low, low, low, low terrain Ok no low no, no, terrain. E e lì, non eh si sì, 2 low speed. terrain. rain Eh si fa il zona 2 low 180 di fatto la velocità Vabbè allora flotta qua 2 low terrain questa qui è finta. Too low terrain. Emergency Council. Funzione. Too low terrain. Too low terrain. Guardate le porte. C'è tutto il flusso. Questo è Questo Questo Se lo potete togliere come fermo perché non ha senso. Too low terrain. Too low terrain. Guardate come io. Ho fatto Too low terrain. Too low terrain. Too low, terrain. So, il problema è che non è simulato l'altro un emergency council, non possono spegnere speed. che in realtà è un. Non è vera, Too low, no, terrain. perché l'overspeed in realtà, la velocità è questa, però l'overspeed qui low, è data dalla terrain. selezione della, della, della, della flatter. Prova adesso Stefano. È tutto normale, Sella... vien, è vero, è vero. No, ma non è simulato l'emergency perché... cari. Ah, sì, sì, sì. L'instrumento è proprio l'instrumento, lui capisce dov'è. Si è avuto una reversa che ha rotto low, motoro, che adatto, che è il motore che ha dato dentro, si è un'altra che ha rotto la porta, che ha rotto il non è ok, però low, è un po' di più. Flight low, Lay 19er. Italia Tower. Too low, Red. Too, no? Too low. Flight uh, Lay 19er, Italia Tower. Raining 19er. Too low. For your information, we have recorded uh, some microbursts of short final. For your information. Thank you. Thank you. Light slow. <laughs> <laughs> Tanto ormai. <laughs> Ormai peggio di questo. Oh, Beh, oh, però oh, l'aereo è oh, sotto controllo, l'aereo sta volando, esatto. eh. non è che.. Va bene, se vuoi fare l'attention cruise station uh, non è l'unica cosa che ci rimasto da fare. <ride>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 c'è rain, c'era rain, eh? rain, rain, c'era rain, c'era rain, c'era rain, c'era rain, È rain, rain, c'era rain, c'era rain, c'era rain, c'era rain, c'era rain, c'era rain, c'era rain, quello rain, abbiamo fatto. c'era rain, c'era il c'era rain, c'era rain, rain, facciamo rain, c'è rain, c'è rain, questo dovrebbe andare via, se non va via allora non posso fare niente. C'è rain, rain, c'è rain, eh, andiamo chirine, giù a questo chirine. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta le butte Eh eh eh, eh. eh no. Prova adesso la manetta, vai vai, ok Va va No dai che infame, <ride> questa è stata l'infamata Questa è stata l'infamata Questa era la tua rifare l'ha fatta, ti metti anche <ride> l'altra motore? Sì. No, l'altro va! Ma... No, l'altro non va! Ma... Eh no, l'altro non va! No, è ancora eh, un brace for impact! L'ultima era una bomba! Cos'è che hai messo? L'ultima? Però la prima era giusto, perché allora si l'ultima ha messo la transverse Reverse deploy, Eh sì, perché sono decollato, ho visto lo swing! Allora, il numero uno oh, bene. Va, bene. va bene! Poi... Adesso no, io non lo so, ma è diverso. Però io penso, perché il fatto anche io sono tossito... Allora, quando c'è memory items, c'è cioè certe cose che tu devi controllare... tra reversa non si legge checklist si cut off the engine, perché uno anche l'altro era così, questo ho pensato io. Poi questo è il problema che voi state per ritardi, con questo il problema a risolvere, spegno il motore. Il motore si è rotto, la fanbase è andata dentro la porta, si è aperta la porta, dentro gli static sensors, e per questo voi pensate gli strumenti il micro burst del finale non c'era c'era tutto no no c'era tutto c'era tutto no per ma noi è, è leggermente diverso è meglio sul, male, male, sul beh, Boeing beh. quando fanno l'ange ma riesco a fare